ciao sono marco anche oggi al termine di una corsetta meravigliosa in un boschetto che è preferibile frequentare perché a parte il fatto che perlomeno è coperto non sono sotto al sole perché col caldo che fa ovviamente serve ma poi aiuta anche un po l'ossigenazione qui è veramente perfetta oggi voglio darti una pillola preziosissima di formazione off road come tu sai le persone più anziane hanno un vantaggio rispetto ai giovani quello di avere dei bei ricordi che fanno sorridere, che fanno piacere essere ricordati. E il mio consiglio quale vuole essere? Eh, ti do un metodo, una tecnica per eh, collegarti, allacciarti a dei momenti fantastici per fare in modo che poi eh, un domani con uno schiocco di dita, con un semplice odore, una visione, una qualunque cosa, tu possa eh, riaverli con te in un qualunque momento. Si tratta di fare degli ancoraggi. Nel momento in cui tu hai o meglio stai vivendo una bellissima esperienza che tu vorresti ricordare per sempre, che ti dà delle belle sensazioni e che veramente vorresti rivivere anche a comando. Quando dici che bello vorrei che tutti i giorni potessi vivere un'esperienza come questa, ecco un'esperienza così potrebbe far molto piacere essere ricordata. Bene, quando hai un'esperienza di questo genere il mio consiglio è, fermati un attimo guardati intorno cerca di capire tutto quello che è la parte visiva più importante per te cerca di ancorarti poi a tutti i suoni che stai percependo agli odori soprattutto agli odori perché il canale olfattivo è potentissimo ha un collegamento diretto con la memoria e con la temperatura che tu stai vivendo le sensazioni che provi addosso in quel momento devi devi sentirle vive, vere, eh, dovresti quasi saperle catalogare, ecco quello è un modo che eh, si suol dire essere associato, completamente associato con te stesso, quando tu sei completamente associato con te stesso puoi, o te stessa ovviamente, puoi creare degli eventi emotivamente significanti questo significa che poi un domani a un semplice schiocco di dita, a un semplice, non so, stretta del pugno, e puoi riavere per esempio in questo caso, nel mio caso specifico, perché ho vissuto delle esperienze straordinarie, così stringendo il pugno eh, posso riancorarmi a tantissima energia e tutto questo questa esperienza l'ho vissuta, nel 99 addirittura e ancora funziona questa tipologia di ancoraggio, io stringendo il pugno posso attingere ad una riserva di energia eh, supplementare rispetto a quella che ho già speso, è straordinario questo no? Non trovi? Puoi farlo anche tu, l'importante è che tu sia completamente associato o associata dentro te stesso o te stessa ovviamente. Se vuoi ovviamente delle informazioni supplementari a quel che ti ho già detto non devi fare altro che chiedere, non c'è nessun problema, io eh, sono veramente compiaciuto tutte le volte che le persone mi domandano qualche cosa in più, che vogliono approfondire questi argomenti che eh, sono argomenti che mi interessano e quindi significa che la persona è interessata alle stesse cose che piacciono a me, quindi in un modo o nell'altro siamo affini, siamo eh, similari. Mi auguro di esserti stato utile come cerco di fare sempre in tutti i miei piccoli video di queste pillole di formazione off-road e mi resta che salutarti con un abbraccio molto sudato. Ciao!